dobbiamo trovare il dominio no della nostra funzione essendo una frazione tutto quello che sta sotto diverso da 0. x alla terza più 4x alla seconda meno 2x meno 8 diverso da 0. È un'equazione di grado superiore al secondo, quindi raccogliamo, usiamo il raccoglimento parziale. Dai primi due raccogliamo la x alla seconda. x alla seconda per x più 4. Dagli ultimi due raccogliamo il meno 2 che moltiplica x più 4 diverso da 0 Raccogliamo le due parentesi e avremo x più 4 che moltiplica x alla seconda meno 2 diverso da 0 scomponiamo a sua volta anche la seconda parentesi che è una differenza di quadrati e avremo x più 4 che moltiplica x più radice di 2 per x meno radice di 2 diverso da 0 dividiamo in tre parti dalla prima avremo x più 4 diverso da 0, quindi x diverso da meno 4. Dalla seconda x più radice di 2 diverso da 0, quindi x diverso da meno radice di 2. E dalla terza x diverso da più radice di 2. Vediamolo sotto forma di intervalli. In questi tre punti la funzione non è definita. Avremo da meno definito meno 4. Unito da meno 4 meno radice di 2 unito da meno radice di 2 radice di 2 unito da radice di 2 a più infinito.